Al libro dei proverbi una donna è forte chi potrà trovarla ben superiore alle perle è il suo valore in lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche. Pensa a un campo e lo acquista. E con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia. È soddisfatta perché i suoi affari vanno bene. Neppure di notte si spegne la sua lampada. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero. Stende la mano al povero. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito. Si è procurata delle coperte. Di lino e di porpora sono le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città quando siete in giudizio con gli anziani del luogo, confeziona tuniche e le vende e fornisce cinture al mercante. Forza e decoro sono il suo vestito e fiduciosa va incontro all'avvenire. Apre la bocca con saggezza e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane della pigrizia sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti suo marito ne tesse l'elogio molte figlie hanno compiuto cose eccellenti ma tu le hai superate tutte illusorio è il fascino e fugace la bellezza ma la donna che teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Papa Francesco definisce il libro di Ruth un gioiello della Bibbia. Si tratta infatti di una storia edificante, nel vero senso letterale della parola che costruisce e consolida la fede di chi l'ascolta. Ruth è un modello per ognuno di noi, ci tramanda un'esperienza di vita. Quando un fratello o un gruppo di fratelli ha la gioia di vivere una vera esperienza di incontro con Dio, è importante raccontarla perché questa dimensione di salvezza non è mai solo per il singolo ma è per tutta la comunità che l'ascolta. La storia di Ruth è raccontata in un piccolo libro, ci porta a scoprire una vicenda familiare semplice, e è una storia come tante. È uno scritto che non ci parla di segni, prodigi, miracoli particolari, ma la presenza di Dio si rivela nella storia di persone comuni, nella quotidianità e nella semplicità. Ciò che avviene nel Vecchio Testamento è così attuale e può essere la storia di ognuno di noi. Parla di vita, di scelte e di libertà. Dio mostra la sua provvidenza, si presenta nella relazione, nelle buone qualità delle protagoniste che si esprimono lealtà reciproca, rispetto e amore. Dal loro interagire, si sprigiona profumo di bontà e saggezza, che come incenso si propaga in tutta la vicenda. Dio si preoccupa e si occupa dell'umanità ferita, mostrando tutta la sua tenerezza di padre. Le protagoniste sono tre donne, Noemi, Ruth e Orpa, e ognuna di loro ci presenta un aspetto, Noemi, in un momento di buio, grida al Signore. Ruth intraprende il cammino dell'amore, scegliendo con coraggio e determinazione la sua strada. Orpa esprime il libero arbitrio. Il nome Noemi significa gioia e letizia, ma in seguito alla perdita di Elimele, suo marito, Noemi resta amareggiata. Il cielo sembra chiuso alla speranza e pensa di essere abbandonata da Dio. La sua amarezza la fa gridare verso Dio e decide di cambiare il suo nome in Mara. Il nome è la sua identità. Chissà quante volte è capitato ad ognuno di noi di vivere questa profonda amarezza. Quando non capiamo gli eventi della nostra vita quando perdiamo qualcosa che ci sta a cuore. Come ci comportiamo in questi momenti bui? Ecco, facciamoci ispirare da noi, che ci suggerisce di mettere questa amarezza nelle mani giuste, le mani di Dio. Facciamoci interpretare la sofferenza, la perdita, dalla Chiesa. Sperato, sperato. Noemi e Elimeach vivono a Belgenne, la casa del pane, una terra di abbondanza, ma a causa di una carestia si trasforma in una terra povera, così decidono di abbandonare la loro casa in cerca di maggior fortuna. Si incamminano verso Moab, in terra straniera, si ricostruiscono e i figli Macron e Kilion si sposano con due ragazze del posto acqua e rotto oggi questa scelta sembra normale ma nella società del tempo era veramente trasgressiva la legge non permetteva moriremo degli stranieri tutto sembrava andare bene ma ad un tratto Elimelec poi i due figli trovano la morte Noemi si trova sola in terra straniera in una situazione di povertà radicale ed è lì che sperimenta l'amarezza non ha più nulla, ha esaurito le sue risorse. Lancia un grido di disperazione verso Dio, piange tutte le sue lacrime. Il Signore è contro di me! Ma da questa situazione drammatica, Noemi si rialza, decide di mettersi in cammino, insieme all'Uriano, da Moab verso Bebrem, perché aveva sentito che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli il panno. Inizia così l'avventura di tre donne, per di più vedove e senza figli. I figli, una risorsa, protezione e discendenza. Ai tempi le donne non avevano voce, era una società patriarcale e maschilista. Nonostante in tutta la storia della salvezza incontriamo donne forti e geniali che cambiano le sorti di israeli. La società del tempo sottovalutava la donna, che era esclusa anche dalla conoscenza, ma a Dio nella sua sapienza si serve delle piccole cose per fare grandi cose, si serve di cose insignificanti per rivelare disegni grandiosi. Nel Salmo 117 si recita: La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Cristo stesso. Realizzerà questa parola Gesù inoltre Stravolge completamente La posizione delle donne Mettendole al centro di molti incontri Vicende Soprattutto le guarda Gli sguardi di Gesù Trasformano profondamente Abbiamo ascoltato Il Vangelo della Samaritana domenica. Gesù rompe nuovamente Gli schemi Dialogando con una donna E per di più straniera con le sue parole cambia profondamente il cuore di questa donna. Questo cammino di ritorno a Betlemme non è facile. Non tutto è, chiaro, non tutto è chiaro, soprattutto per le nuore. La loro vita è tutta da costruire. Separandosi da Noemi potranno essere riaccolte nella loro casa e sperare di ricostruirsi un futuro, un matrimonio. Noemi ha il coraggio di lasciarle andare, di pensare al loro bene. Pur sentendosi una fallita, Noemi è pronta per il viaggio, nell'oscurità, guidata dalla speranza. Di fronte alle difficoltà all'ignoto, Orpa torna indietro, con un bacio di Noemi e la sua benedizione, mentre Ruth, che vuol dire amica uscendo da un'apparente passività manifesta un amore profondo per la suocera dal libro di Ruth Noemi le disse ecco tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo dio torna indietro anche tu come tua cognata ma Ruth replicò non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te perché dove andrai tu, andrò io, e dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male altro ancora, se altra cosa, che non sia la morte, mi separerà da te. Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non insistette più. È una decisione libera e definitiva che mostra tutto il coraggio e la determinazione di Ruth, ma soprattutto l'amore che trascende la logica ed il calcolo. Esce chiaro il desiderio di far parte del popolo di Noemi, la volontà decisa di convertirsi al Dio di Israele, il tuo Dio sarà il mio Dio. Ruth spezza il legame con il suo passato, con le sue radici, con i suoi vecchi dei e si apre al nuovo. Ruth manifesta lucidità, convinzione. È l'amore che la mette in movimento, che rompe gli schemi, l'amore che la porta a sposare un immigrato mettendosi contro la sua famiglia, ed è lo stesso amore per Noemi che la porta verso la conversione. Ruth si sente accolta da Noemi, nonostante la proibizione biblica che recita «Né la moneta né la moabita entri nell'assemblea del Signore». Noemi le offre un amore gratuito e un'accoglienza incondizionata. Orpa fa la cosa giusta la cosa aspettata, lecita, scegliendo di tornare indietro. Ruth scavalca ogni difficoltà e ama. Va oltre ogni calcolo e sceglie qual è il suo posto. Ruth cambia le sorti della storia. Papa Francesco ha sottolineato che nessuno si salva da solo. Siamo tutti sulla stessa barca, tra le tempeste della storia, ma soprattutto nessuno si salva senza Dio. La nostra occasione di incontro è la comunità. Grazie a questo incontro abbiamo la possibilità di metterci in viaggio verso l'altro, con l'altro. È questo che ci dà la possibilità di trasformare la storia, come ha fatto Ruth. Quando viviamo una relazione autentica, senza difese e maschere, quando possiamo metterci a nudo senza timore, l'amico è uno specchio indispensabile e prezioso. Il Siracide recita un amico fedele è un rifugio sicuro, chi lo trova trova un tesoro. Questo amico prezioso ci incoraggia nel nostro cammino, ci corregge senza offenderci, ci sostiene con la sua amicizia, con la sua preghiera. Non sempre nei nostri incontri quotidiani ci sentiamo spinti da questo senso di amicizia. Alcune reazioni possono essere immature e svariati motivi. E diciamo che ci incastiamo. Un'amicizia così è fonte di sofferenza e ci lascia nell'immobilità, perché il cambiamento rompe un equilibrio. La relazione sana, basata sull'amore gratuito e sull'accettazione, invece fa crescere, muove, chiede, si interessa. Nella buona relazione ci si sopporta vicendevolmente. Soprattutto quando si è chiamato a stare accanto in una situazione di sofferenza. Una croce non si può togliere, ma un fratello con le sue parole e con la sua presenza può sollevare la nostra testa dall'invenzione del dolore cieco, illuminando questa condizione di sofferenza. La croce è un'opportunità che ci viene data per crescere. Cristo stesso porta la sua croce, ma aiutato e sostenuto dal cinema. Condividiamo con voi una citazione di Don Luigi Maria e Epicoco. Se volete capire chi sono gli amici, dovete vedere chi rimane accanto a voi, quando non conviene più stare accanto a voi. Gli amici sono quelli che se ne vanno, quando si spenge la luce, quando tu non hai più niente da offrire, eh, scusate, che non se ne vanno quando si spegne la luce, quando tu non hai più niente da offrire, quelli sono gli amici. In questo senso non abbiamo centinaia di amici, abbiamo pochi amici, ma quei pochi ci aiutano a farci santi. Allora ricordatevi questa cosa, il Signore non ci domanda mai qualcosa senza darci i mezzi per poter raggiungere quella cosa che ci domanda. Ora, se io vi ho detto che ci si può far santi, solo e soltanto se abbiamo intorno a noi delle relazioni che ci aiutano a farci santi e tutti noi siamo convinti che siamo chiamati alla santità è assolutamente certo che il Signore ci ha dato degli amici per poterci fare santi vi prego quindi non dite io non ho nessun amico si tratta di capire dove stanno perché non si riconoscono o perché io non ho dato loro l'opportunità di emergere nella mia vita ma dobbiamo partire da una certezza se il Signore mi ha chiamato alla santità e io ci credo allora mi ha donato anche degli amici abbiamo già sottolineato alcune delle qualità di Ruth il coraggio, la determinazione, la tenacia, la premura, la forza un cuore pronto ad amare ma non ci si può non soffermare su un aspetto fondamentale per Ruth ma anche per ognuno di noi l'obbedienza Ruth in primis obbedisce al suo cuore e si fa vedere come una persona fedele a se stessa ma sa obbedire anche a Noemi quando la guida e la consiglia verso Boz un giorno Noemi, sua suocera, le disse «Figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione perché tu sia felice? Ora, tu sei stata con le serve di Bozzi, egli è il nostro parente e proprio questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia. Lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia». Quando si sarà coricato, va, scoprigli i piedi e sdraiati lì. Ruth le rispose, farò quanto mi dici. L'amicizia fra Noemi e Ruth prevede una fiducia totale. Ruth si lascia guidare. Continua il libro di Ruth. Scese all'aia e fece quanto la suocera le aveva ordinato. Boz mangiò, beve e con il cuore allegro andò a dormire accanto al mucchio d'orzo. Allora essa venne piano piano e gli scoprì i piedi e si sdraiò. Verso mezzanotte quell'uomo ebbe un brivido di freddo, si girò e vide una donna sdraiata ai suoi piedi. Domandò «Chi sei?» rispose «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva perché tu hai diritto di riscatto egli disse sii sì, benedetta dal Signore figlia mia questo tuo secondo atto di bontà è ancora migliore del primo perché non sei andata alla ricerca di uomini giovani, poveri o ricchi che fossero ora figlia mia farò per te tutto ciò che chiedi perché i miei concittadini sanno che sei una donna di valore Boz, con poche parole, benedice Ruth, dimostra ancora di più la sua benevolenza nei fatti, sposandola, le dà onore e dignità. Come l'Arzo dei campi ha bisogno del sole per maturare, anche Ruth ha bisogno di questa sapienza di Noemi e dello sguardo di benedizione di Boz per intraprendere un cammino di maturazione e redenzione. Bozza la vede, la coglie nella sua essenza di giovane fanciulla dal cuore generoso. Inizialmente Ruth è solo una straniera appartenente a un popolo idromagro. Nel corso della vicenda anche il suo modo di definirsi si trasforma, reclamando i suoi diritti di povera vedova straniera, che può sfamarsi con ciò che cade da notitore. Diviene una serva, accolta nella casa, protetta, fa parte della comunità. Poi, grazie alla sapienza della suocera, diviene moglie. In queste vicende Ruth si trova, si scopre, si riconosce ed infine sboccia con il dono di una discendenza. Salomo generò Boz, Boz generò Oben, Oben generò Jesse. Jesse generò Davide. Ruth ci insegna che è una donna, un'amica, una sposa, una madre. Ci insegna che la felicità non è nell'avere, ma nel donare, nel donare i propri talenti, donare se stessi, il nostro tempo, l'ascolto, la tenerezza, vivendo pienamente la propria storia. Un amico ti mostra Dio, un amico è colui che ci fa sentire liberi, quasi scelti, qualsiasi scelta noi facciamo. Viviamo questo viaggio fra noi e tutte in un tempo molto importante che è la Quaresima. Possiamo paragonare questi due percorsi di vita, si parte con fatica, lasciando le sicurezze, ciò che conosciamo, si viaggia verso l'incertezza, il mistero, si incontra la risurrezione. Per muoversi agevolmente conviene viaggiare leggeri, abbandonare i pesi e le zavorre. Potremmo chiamarli anche peccati, indecisioni, ripensamenti. Il viaggio è cambiamento. Abbiamo l'esigenza di cambiare vita. Il viaggio è ascolto. Mentre si cammina prendono corpo le domande, i pensieri, le speranze. Si è in relazioni con il compagno di viaggio. Si ascoltano le parole dell'amico insieme alla ricerca di una luce che guida. Il viaggio è speranza, è preghiera. Ci aiuta ad affrontare gli ostacoli e le fatiche. Il viaggio è fede. Tante volte noi non ci fidiamo, ci scoraggiamo, non vediamo fine ai nostri passi. È in questo momento che ci aspetta Dio con amore di padre, ci chiede di fidarci e di affidarci alla, provv alla sua provvidenza. Il viaggio ci insegna la pazienza, un piede dopo l'altro. Anche quando vorremmo fermarci, quando la fatica ci immobilizza, possiamo alzare lo sguardo ed ammirare la bellezza. Ora abbiamo visto come in tutta questa storia si esalta la semplicità di un cuore buono e bambino. Per essere come Ruth e generare il Messia bisogna far cadere le nostre maschere, le sovrastrutture che da adulti indossiamo per la paura di non essere accettati e amati. In questo momento vi chiediamo un attimo di chiudere gli occhi e di restare un attimo in voi stessi. In questo spazio c'è un amico. C'è anche un Padre buono che vi aspetta. Noi siamo gli amici di Dio. Percepiamo il calore di questo incontro, la bellezza. Sentiamo la gratitudine. È accanto a noi un amico vero, una persona importante che ci ha accompagnato nel viaggio della nostra vita. Sentiamo tutta la gratitudine e restiamo un attimo ancora in questa gratitudine, nella benedizione per questo dono meraviglioso, l'amicizia. Aprite gli occhi e guardate negli occhi il vostro vicino. È una moglie, è un marito, è un fratello, è una persona che condivide la vostra strada. Dategli una benedizione facendo una piccola croce sulla sua fronte. Beneditevi reciprocamente. Portate nella vostra vita questa benedizione reciproca e restando in questo spirito di gioia, semplicità e fanciullezza. Ora Padre Giuseppe si metterà al centro e darà una benedizione personale ad ognuno di noi quindi chiedo di formare una, una fila e di prendere questa benedizione sia per voi che per questo amico che avete nel cuore quindi portate, portate via questa benedizione di Madre Chiesa e pescate dal cesto una piccola pergamena sono parole di amicizia che vi accompagneranno nel vostro quotidiano. All